Paolo Lambertini, vicepresidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, vorrei invitarvi il giorno 19 novembre alle ore 21 alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno, dove all'interno della ricca cornice di politicamente scorretto parleremo di una strage, una strage lontana nel tempo, ma con processi ancora in corso, processi fortemente evoluti da una parte di stato sana, da una città, da una regione dalla società civile. Scopriremo che questa strage, riletta in un contesto più globale e complessivo, ha molte molte cose da raccontare. Allora, 2 agosto, dopo 41 anni mandanti, la strage non è più un mistero.